Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo integrare alcune cose alle informazioni che ha dato poc'anzi eh, l'assessore Cantore. Eh, la città purtroppo è sporca, come ha detto giustamente lei, ma tante volte, la maggior parte delle volte, anzi il problema, sono, siamo noi. Io vi invito ad andare oggi a Via Tagliamento, a Via Piave, dove ieri è stato sgomberato dai rifiuti via Adige, io le foto in questo momento mi sono state mandate via email e ci sono dei cumuli di rifiuti non indifferenti. A questo proposito abbiamo fatto eh, l'altra settimana e, e mercoledì una riunione con le guardie ambientali. C'era presente il vicecomandante dei vigili urbani, la capitaneria di Porto e l'assessore cantore Dio. Quindi mh, dal prossimo mese avremo sul territorio 50 o 60 persone addette al controllo no. per quanto riguarda la pulizia del paese, per quanto riguarda anche la pulizia dell'arenile e che hai fatto centore? No, Consiglieri, no. però che, eh, non date spazio però, dai, no, e eh, dai, su, grazie. No, e proprio... anche alle osservanze per quanto riguarda tutti quelli che hanno le concessioni sul demanio, quindi eh, bisognerà rispettare questi orari di conferimento del, dell'immondizia nei cassonetti e preciso anche che i cassonetti non verranno messi su tutto il territorio, bensì eh, soltanto dalla parte diciamo, del litorale e di Dorsal Lorenzo che nel periodo estivo è quella un po' più abitata questo è tutto, grazie grazie al consigliere Marcucci il consigliere Giordani ne ha facoltà sì, grazie Presidente no, eh, rispetto a ciò che ha detto l'assessore che eh, c'è un incontro, c'è un tavolo tecnico riguardo a questa, questa cosa, io mh, le chiedo cortesemente se lei può eh, in sede di, di riunione eh, annunciare un ritiro di questo provvedimento per questi lavoratori, perché cioè, eh, cioè, mi sembra una cosa ecco le chiedo questo a nome di tutti quei lavoratori che hanno ricevuto questo provvedimento di sospensione di 10 giorni se possono essere integrati da subito o qualora fossero integrati con il tempo della scadenza oltre la scadenza prescritta se viene annullato questo tipo di provvedimento. La ringrazio Grazie al consigliere Giordani il consigliere Rossi ne ha facoltà Come non mi Volevo un attimino rispondere al vice sindaco è che eh, mi ha messo in bocca delle parole che io non ho detto allora, un allora innanzitutto io non ho fatto nessuna osservazione contro l'igiene urbana quantomeno contro gli operai dell'igiene urbana perché riconosco che sono delle persone che veramente lavorano io ho semplicemente detto che la via Litorania il sabato, domenica e lunedì è una discarica a cielo aperto, in quanto vengono a buttare l'immondizia sulla via Litoragna da Tor San Lorenzo e da altre parti. Questo non mi sembra giusto, visto che dopo domani è primo giugno e dovrebbe iniziare la stagione balneare. E dal momento che io ho negozi sul litorale, non mi sembra giusto, visto che sono un contribuente che pago le tasse come tutti, noi non siamo cittadini di serie B, a questo momento siamo di serie D io ho semplicemente detto che non è giusto che abbiamo questa immondizia se si ripete questa operazione io mi faccio carico di prendere l'immondizia e portarla all'ardea e quello che succede succede grazie allora grazie il consigliere Rossi il consigliere Abbate mi ha facoltà no grazie presidente no, siccome si è aperta la discussione e la discussione credo che dovremmo affrontarla un pochino tutti i consiglieri comunali per capire un pochino meglio non sono d'accordo con quanto ha detto l'assessore il ritorno ai cassonetti per un breve periodo qui si concede un po' troppo alla società io non vorrei che questo concedere alla società nascondesse qualche cosa adesso per quale motivo si deve ritornare ai cassonetti questo non dobbiamo sapere per quale motivo non procedono alla raccolta porta a porta per quale motivo malgrado non facciano il proprio dovere poi dopo loro si arrogano il diritto di scrivere una lettera a quattro dipendenti che hanno inteso scioperare perché non ricevono lo, lo stipendio Allora la mia lamentela, ma credo che la, sia la lamentela di tutti i consiglieri comunali è quella di non far utilizzare una sorta di arroganza nei confronti della città di Ardea perché anche gli, gli, gli operatori sono comunque residenti di Ardia, sono eh, famiglie che insistono nel territorio di Ardia e non, non è possibile che loro eh, si arrogano il diritto eh, di non raccogliere e di non svolgere il servizio come va svolto, però se poi un dipendente sciopera per giusta causa, perché mi risulta che siano 3-4 mesi che non prendono lo stipendio, si arrogano il diritto di scrivere una lettera. Allora questo deve essere un tema principale nella, nella tavola di discussione con, con questi signori non sono d'accordo neanche con il consigliere Marcucci quando dice che molte volte la colpa è dei cittadini sì, sì, molte volte la colpa è dei cittadini ma, è, ma principalmente del, dell'ente comunale perché là dove l'amministrazione comunale fa trovare il proprio territorio pulito Viene da sé che il cittadino non lo butta. E poi non abbiamo, sì, gli, gli dico consigliere Marcucci, se lei entra qui e trova, trova tutto sporco gli viene automatico a buttare la carta della caramella. Se trova pulito, se trova pulito non lo butta. Però detto questo, detto questo sì, avevamo il, il parcheggio di Bergamo, gli spiego per quale motivo perché intanto nel parcheggio di Alberga era nel periodo in cui erano stati eliminati tutti i cassonetti e non era stato concordato addirittura con i comuni limitrofi, perché noi qui la, la grande maggioranza, la stragrande maggioranza della lentezza urbana la le ricevevamo dai comuni limitrofi. Tanto è vero che ci, ci sono state anche delle, dei verbali a, a delle persone, un sequestro ultimamente mi giunge notizia di un, di un automezzo, quindi detto questo non è che i cittadini debbono essere attenti su una, sulla disattenzione dell'amministrazione gli dobbiamo dare anche la possibilità laddove c'è l'ingombrante noi non abbiamo ancora possibilità di dargli l'isola ecologica e quindi queste sono tutte cose che stavano nel capitolato d'appalto e dopo quattro anni ancora non ci ha dato sapere che fine hanno fatto queste cose adesso posso capire che buttare l'immondizia in mezzo alla strada fa parte dell'inciviltà, però è inciviltà anche quel lassismo da parte dell'amministrazione comunale che prontamente, ma non dico prontamente, ma non lo fa per giorni. Io vi ricordo, e lei lo dovrebbe sapere, Consigliere Marcucci, che è stata chiusa una strada comunale è stata chiusa una strada comunale via dell'idrovo soltanto perché l'amministrazione comunale non era in grado di ripulirla e dopo dieci anni è ancora sporca il, il presidente ci fa footing non so come a, a, ostacoli, lo farà. a ostacoli lo farà però io credo che l'assurdo sia proprio questo si può chiudere una strada comunale soltanto perché c'è l'immondizia era più logico, se lei ritiene veramente che i cittadini siano in civile, era più logico che, che probabilmente si montasse lì una pattuglia fissa, ma non togliere un servizio alla cittadinanza tutta. Lì abbiamo dato un disagio alla, alla, ai cittadini del posto che per andare alla Nuova Florida devono allungare di 5 km e dopo dieci anni non si può sentire che una strada è ancora chiusa per, per l'immondizia ma non si può sentire ancora che non hanno ancora raccolto l'immondizia dopo dieci anni l Hanno scritto perché non si è buono a scrivere oh, quindi l'attenzione che diceva prima l'assessore va data va dato, ma deve partire prima dall'amministrazione comunale a me fa piacere eh, la notizia che finalmente sia stata multata la società ma non perché di questo io ne goda ma proprio per quello che dicevo prima non possono arrogarsi il diritto le società che vengono nel nostro territorio quello che, che loro scrivono su carta lo devono rispettare non è più possibile perché noi diamo tutte le vite. non c'è una ditta che finisce una gara d'appalto o un ordine di lavoro come, come gli è stato dato da, da contratto. Allora, forse Policarpo diceva prima è offensivo, ma è offensivo soprattutto nei confronti dei cittadini. Noi che ci siamo candidati a garantirgli un'amministrazione a questi cittadini non siamo in grado comunque di seguire i lavori che hanno sottoscritto. Allora dobbiamo ricordare oggi quando gli facevo vedere le foto della spiaggia, secondo me è impensabile dover trovare le scuse alla società. A me non interessa che piove, ci ambassero con l'ombrello, ma dobbiamo essere preparati perché poi nel, nel capitolato d'appalto io sfido chiunque dei consiglieri comunali, è previsto la, la, lo sgrosso tutti i mesi, anche nei, nei periodi invernali e allora se questi hanno risparmiato nel periodo invernale lo sgosso lo facessero adesso più volte caro consigliere Marcucci lei vive sul mare come me e queste cose non le, possiamo, non le possiamo tacere sì ma non mi si può dire quando io dico è vergognoso che c'è ci sono cumuli di nettezza urbana ci sono buste di nettezza urbana sulla spiaggia e vanno con le pinzette ma è un'offesa all'intelligenza del cittadino allora da qui dobbiamo ripartire il rispetto del, dell'amministrazione e se noi non siamo in grado di farlo rispettare questo dobbiamo andare a casa, ragione poi volante, dobbiamo andare a casa, perché è impensabile, io ho visto cose per carità, a me dà fastidio entrare nel, nello specifico, ma entrate voi in internet e verificate che cosa succede a queste società in altri paesi le stesse società che operano nel nostro territorio è intervenuto direttamente il prefetto sollecitato dall'amministrazione e non può rimanere soltanto la voce della minoranza a sollecitare un disagio tutti dobbiamo firmare quello esposto io vi invito a firmarlo tutti tutti perché significa che non siete d'accordo a, a questo disagio che creiamo alla città? Non c'è angolo di città, certo, non so che via, non ho, non ho capito che via è stato pulito ieri ed oggi abbiamo ritrovato viadice abbi e avete ritrovato cumuli di immondizia. Questo dispiace, però... Il problema non può essere soltanto perché abbiamo pulito ieri e oggi ritroviamo sporca quel, quel tratto di strada. Va ripulito immediatamente e va vigilato, ma va vigilato tutto il territorio. Ma voi avete in mente quanto spende l'amministrazione comunale per la raccolta dell'elitezza urbana? Avete in mente quanto, quanto spendono i cittadini per la, per la raccolta dell'elitezza urbana? E allora il cittadino per la quota parte sua vuole quel tratto di strada, lo vuole, no, pulito, limpido. E se questo non è possibile, io non posso sentire qua scuse che ci dicono ma per pochi mesi rimettiamo i cassonetti. Non te lo consento di rimettere i cassonetti, tu hai vinto la gara d'appalto perché era migliorativa. E ad oggi devi dichiarare fallimento nei confronti di quella proposta. Hai fallito, a noi ci hai promesso una cosa e devi pagare i danni. Io non posso dire al mio concittadino devi ritornare indietro. Ma queste cose neanche nell'era della pietra. Abbiamo educato i cittadini a fare la differenziata. Quando hanno capito come si fa la differenziata e poi attenzione, io credo, e questo anche a detta del, della società quando ha cominciato la, la, la, il porta a porta, il cittadino di Ardea è stato eccellente ha capito subito come si faceva ma non il cittadino di Ardea, gli italiani lo fanno questo sono, sono portati al di là di, quel, di quello incivile che, che sporca di Adige ma il cittadino italiano è portato al porta a porta e gli abbiamo insegnato il, la differenziata oggi ritorniamo ai cassonetti quando ritorneremo tra 3-4 mesi, come diceva l'assessore, al porta a porta, dovremmo rispiegare ai cittadini quello che dobbiamo fare, ma saranno stupiti i cittadini di essere presi in giro da noi, da voi forse è meglio. Allora La società ci deve spiegare per quale motivo ha fallito il porta a porta, Sindaco. Non poteva essere soltanto un fatto l'allargo, cioè al di là del porta a porta c'è di più il risparmio che non c'è stato in questi quattro, quattro anni a noi ci avevano garantito che comunque ci sarebbe stato un risparmio con la differenziata e a noi consiglieri comunali non ci ha dato sapere quanto abbiamo risparmiato quanto confluiamo nelle discariche però dopo veniamo in consiglio comunale e scopriamo che torniamo ai cassonetti per pochi mesi però torniamo ai cassonetti io se devo tornare ai cassonetti fosse anche un giorno da questa società i cassonetti li voglio nuovi non usati fatevi un giro per la città senza coperchi è offensivo collega consiglieri questo significa oltre che non siamo in grado di far rispettare quello che c'è su carta ma ci accontentiamo di quello che ci, che ci portano ricevere i cassonetti della società Gaia diceva il, il capogruppo ricevere qui significa oltre l'offesa di ricevere i cassonetti usati e mal ridotti riceviamo dei cassonetti di un altro territorio di un altro comune che sta facendo la differenziata l'ha dismessa e ce la riportano a noi ci portano i cassonetti e noi abbiamo cominciato quattro anni fa ma come ci dobbiamo sentire da quel Comune che ci ha dato i cassonetti? Li portiamo a tardi, li portiamo. Cioè io, non, non, io non, non posso pensare che noi dobbiamo essere il rifiuto dei rifiuti. Allora, non per dare responsabilità a nessuno in, questa, in, questa, in questo passaggio, non è che io devo indicare il Sindaco, l'Assessore, i consiglieri comunali, no. Certo è che non siete stati in grado... Di far rispettare quello che stava sul, sul capitolo d'appalto. Però da adesso in poi io credo che dobbiamo veramente puntare i piedi sulla situazione degli ingegneri urbani. E stanno facendo tutti i colori: i dipendenti devono fare lo sciopero e questi li, li puniscono, non li pagano e però noi andiamo a compromesso. Andiamo a parlare, facciamo, apriamo il tavolo. oh! devi rispettare i patti a me non interessa io non voglio, sindaco, io non voglio che gli operai sciopero sotto al comune la società si deve assumere la responsabilità qualora il comune non abbia in quel mese possibilità di far fronte allo stralcio di pagamento la società deve avere la possibilità comunque di far fronte agli operai non possono pagare le, le peripizie politiche amministrative le famiglie di Ardea ed è anche brutto tutti i giorni c'è uno sciopero sotto il Comune insomma non mi pare neanche più, più carina sta cosa no? è, è anche brutto per noi consiglieri comunali quando arriviamo non sappiamo come, come spiegarci con, con questi cittadini e va usato al di là che lo ripeto la ringrazio mi è piaciuto se lei veramente gli ha fatto questi 30.000 euro di ammenda e mi sembra che non ho trovato altre entrate però da oggi in poi da questi 30.000 euro caro Assessore pugno duro nei confronti delle società che non rispettano grazie grazie al Consigliere Abbate Consigliere Iaco Angeli ne ha facoltà grazie Presidente sono pienamente d'accordo con l'intervento che ha fatto Abbate e lo sottoscrivo. Io volevo fare alcune domande all'assessore e eh, me ne sono appuntate. Eh, secondo me eh, diciamo che la ditta in è in adempiente dall'inizio, da quando è iniziato il contratto, quindi ci sono tutte le modalità per poterla mandare a casa, perché comunque non, non, non fa il servizio come stabilito nel contratto che abbiamo sottoscritto con lei io voglio fare alcune domande Assessore eh, se, se poi si ci può rispondere in questa assise eh, l'ascoltiamo allora innanzitutto mercoledì c'è un tavolo tecnico stavo sentendo prima un tavolo tecnico vorrei sapere qual è l'indirizzo di questa amministrazione perché non abbiamo parlato quindi io vorrei sapere questo poi vorrei sapere un'altra cosa che percentuale di raccolta differenziata deve fare la società da contratto questa è la seconda cosa la terza cosa mi giunge voce che non è la modalità di raccolta che conta, quindi non, non è la raccolta che loro fanno, ma eh, il decreto Ronchi stabilisce che si deve arrivare a una raccolta differenziata pari al 65% per legge, quindi vorrei sapere se la società lo fa o meno questo servizio, perché se non lo fa è inadempiente in totale. La quarta cosa, volevo sapere se è, se è vero che sono arrivati atti di citazione da parte dell'azienda nei confronti del Comune, richiesta soldi per servizi di, eh, di fuori contratto se ci può rispondere la ringrazio uh, si sì. mm. ah, vengo a precisare che non è una guerra nei suoi confronti solo per capire quello che, quello che sta succedendo grazie si sì. prego il vice sindaco non mi ha facoltà dunque grazie. allora ehm, non mi ricordo bene le domande adesso allora, Mauro, dimmi un pochettino. Mercoledì c'è un tavolo tecnico, esatto. L'indirizzo dell'amministrazione... Cosa? Volevo su un paio di domande. Cioè, prende nota delle domande e risponde all'ultimo... Provo. Esatto. Assessore, vai. L'indirizzo dell'amministrazione è quello di vedere come stanno le cose, di prendere atto di come stanno le cose. Ribadisco che abbiamo messo per iscritto, abbiamo elevato delle multe, abbiamo messo per iscritto ogni omissione da parte della ditta Io almeno da due mesi a sta parte, da un mese e mezzo a sta parte, da quando ho assunto l'incarico di, di assessore all'ambiente e di vice sindaco Metto per iscritto qualunque cosa, qualunque omissione, qualunque cosa che eh, non, non viene rispettata l'ho sempre messa per iscritto per quanto riguarda invece, eh, quindi l'indirizzo sarà quello di sentire la ditta perché eh, siamo stati, una volta che è stata elevata la multa, quando noi eh, in questi giorni abbiamo elevato la multa, la società igiene urbana ci ha contattato per chiedere un incontro e quindi vedremo a questo punto qual è la situazione, qual è la situazione e prenderemo atto e prenderemo le nostre decisioni, a quel punto dovremo prendere sicuramente delle decisioni. Sì. Eh, consigliere gentilmente io scrivo al mio dirigente scrivo a RUP perché provvedano a comunicare all'igiene urbana, ho, ho, scritto anche ho scritto anche personalmente, addirittura mi sono assunta questa responsabilità di scrivere personalmente all'igiene all urbana perché eh, eh, facesse il servizio come previsto da capitolato. Per quanto riguarda invece poi il, il raggiungimento, è, sì è del 65%, credo che noi siamo sul 50%, credo nelle zone in cui si fa la differenziata. Per quanto riguarda invece l'atto di citazione, non abbiamo ricevuto nessun atto di citazione, è un atto di diffida stragiudiziale che è un altro tipo di atto, non abbiamo ricevuto un atto di citazione, non siamo stati citati in giudizio dal, dall'Igiene Urbana, ancora non esiste, eh, non esiste nessun atto di questo genere, è un atto di diffida stragiudiziale. Un'ultima domanda, questa la rivolgo direttamente al dirigente se c'è. Il dirigente non c'è dell'area dell'ambiente. Dell Comunque, vabbè, volevo dire questo: siccome noi abbiamo la possibilità, cioè noi paghiamo questa società con i nostri soldi, con i soldi dei contribuenti, volevo sapere se era possibile stracciare. Quell quella parte dei stipendi che devono prendere questi ragazzi che lavorano con questa società aspetti, no, eh, una domanda che faccio eh, non, non so del, non, del ramo quindi non, non so se si possa fare o meno anche perché da quello che sentiamo questi ragazzi sono mesi che non vengono pagati quindi sono persone mh, padri di famiglia madri di famiglia quindi eh, chiedo sarà possibile fare questo stralciare la somma che deve essere data alla società per pagare questi ragazzi non è possibile cioè il Comune sa che questa ditta è una pendente da mesi e noi continuiamo magari a pagare la ditta e la ditta non paga questi ragazzi. Posso? Sì. Non è possibile. Non è possibile, la legge non lo prevede, noi non possiamo fare uno stralcio, a meno che non ci sia un provvedimento di un giudice, a Pomezia questo è accaduto, ma c'era un provvedimento di un giudice che permetteva lo stralcio, in questo caso non è possibile, non c'è alcun provvedimento e quindi non, non è possibile stralciare delle somme, noi non possiamo autonomamente prendere una decisione di questo genere, perché la società igiene urbana potrebbe rivalersi nei nostri confronti grazie al consigliere Ludovici c'è la parola nella facoltà grazie Presidente come diceva il povero Andreotti per, il povero Andreotti per sa, pensar pensare male è peccato ma qualche volta ci si indovina allora io dico se un comune in testa al vice sindaco assessore all'ambiente deve scrivere al dirigente il dirigente poi deve scrivere alla società quindi sono tutte queste perplessità su una gara d'appalto, non si fa carto che scrive all'Osservatorio nazionale degli appalti pubblici, c'è cioè proprio chi gestisce quelle Salve cose, me. quello che prima leggeva, leggeva il consigliere. Perché? Perché è impossibile che un appalto che viene aggiudicato in base a una procedura di aggiudicazione l'ho detto prima, e lo ripeto adesso con l'1% di ribasso, dove loro dovevano. Eh, garantire dei servizi non vengano sporti quei servizi, addirittura torniamo indietro, è impossibile che l'amministrazione un giorno che questo comune ci avrà un sindaco no, se ne accorgeranno pure, pure, pure, pure le ditte che fa, e eh, non so offensivo sindaco, perché devi dispone, e sarà pure ora che pisto il microfono e cominci a parlare, e eh, non vedremo l'ora caro sindaco, perché quando ci arriva una lettera di una società, dei ragazzi, dei padri di famiglia che svolgono un servizio per l'altezza urbana, che vengono licenziati a Londra, vengono pagati, dovresti saltare dalla seglia, perché sono tuoi concittadini, questo è il senso, è impossibile, tu devi rispondere, dimmi tutti i colori, ma devi rispondere a, questi, a queste aggressioni, sono tuoi concittadini, sono cresciuti con te, ma certo che io finisco l'intervento, per rispondere, non per, per rispondere a chi butta l'immondizia eh, per le strade e arriva col camioncino e scarica ma questo è un fatto di inciviltà ma l'amministrazione si, si deve adoperare pure per questo l'amministrazione eufemi spese circa 250 mila euro per posizionare delle antenne dove venivano messe le telecamere credo che oggi ci siano queste antenne e la spesa minore sarebbe mettere le telecamere. Ci sono telecamere, sicuramente non funzionano. Non funzionano. Se vengono messe nei appositi siti dove passano questi camioncini che scaricano, vengono multati, abbiamo qui il comandante dei vigili, e viene fatto il servizio, nel senso così, con le telecamere, viene visto il camioncino che passa carico, ritorna a scarico, faccia capire se è scaricato. Ecco, questo è il senso. Ci sono le possibilità oggi, no? tecniche, state tutti quanti costando pop, dei video, mi hanno mandato email, lo dico tutti i giorni, c'è la possibilità oggi di intervenire sul, territor sul territorio controllato da queste telecamere e bisogna intervenire. Non è che bisogna qua star a discutere per ore su una, su una questione che torniamo indietro, indietro di decenni e nell'ultimo anno la società ha peggiorato. Invece di andare avanti con un servizio più allargato, cioè, tu, si torna indietro con i cassonetti usati. E se vede che questo ci meritiamo. Grazie. Grazie al consigliere Ludovici. Il consigliere Caprano ne ha facoltà. Grazie Presidente. Scusate, ma a me viene da sorridere perché mi dà un po' di ridicolo la discussione che abbiamo iniziato. Cioè la domanda è... Penso che sia lecita, no? Ma che devono fare questi del, dell'igiene urbana per essere cacciati via? Cioè, voglio dire, c'è un contratto, c'è stata una gara d'appalto, una gara d'appalto di milioni di euro. Il Comune paga a questa ditta milioni di euro l'anno. I cittadini pagano, tra l'altro pagano una tarsu che è superiore rispetto agli anni precedenti perché neanche un anno fa, se ricordate bene abbiamo dovuto aumentarla o meglio, questa amministrazione ha dovuto aumentarla quindi una gara d'appalto di milioni di euro noi cittadini paghiamo il servizio non viene svolto regolarmente fa bene l'assessore nel momento in cui dice io metto per iscritto tutte le omissioni da parte della ditta va benissimo ma la domanda è c'è un numero al di sopra del quale poi scatta la revoca del contratto? Come funziona? Cioè arrivano ad un certo punto poi scatta il jolly da parte loro? Ad un certo punto ci dovrà essere un provvedimento con il quale noi non, non subiamo, smettiamo di subire questa situazione. Poi quello che mi chiedo, eh, stiamo cercando di andare avanti, ha ragione il consigliere Abbate quando dice noi abituiamo la cittadinanza alla raccolta differenziata porta a porta. È una cosa nuova rispetto al passato, va benissimo. E adesso torniamo ai cassonetti. Torniamo ai cassonetti, ma qual è l'introito di tutto questo? Qual è il guadagno? Io, da persona onestamente ignorante, non l'ho capito, quindi chiedo esplicitamente all'assessore il motivo per cui è, stato presa, è stata presa una decisione del genere. E poi nel momento in cui vengono messi i cassonetti abbiamo avvertito la cittadinanza tante persone si ritrovano il cassonetto in determinati luoghi del territorio ma continuano a mettere le bustine dell'immondizia fuori al cancello se nessuno li avverte la situazione è questa ma è una cosa elementare che capirebbe chiunque per rispondere poi all'assessore nel momento in cui dice che tante persone mettono, cioè, eh, non rispettano gli orari del conferimento caro assessore io sono una cittadina di Ardea rispetto in maniera puntuale gli orari del conferimento le posso assicurare che in tutta questa settimana la mia immondizia sta fuori il cancello è stata fuori il cancello per tutta la settimana quindi c'è un problema di fondo non può essere una giustificazione c'è l'inciviltà va benissimo combattiamola ma le prime inottemperanze vengono dall'amministrazione che non riesce in questo momento a prendere dei provvedimenti seri puntuali nei confronti di una ditta che palesemente sta sbagliando da anni l è arrivata da poco tempo ha avuto la nomina poco tempo fa ma questa ditta si comporta in questa maniera da anni i cittadini pagano questa situazione da anni. Noi dobbiamo mettere, fare un taglio a questa situazione e lo dobbiamo fare per noi stessi, per l'amministrazione, per il bene dell'amministrazione, per il bene dei cittadini. Quindi io mi auguro, quantomeno, avvisateci di quello che state facendo. Cercate di pubblicizzare le iniziative. Lo stesso, lo stesso conferimento dei, dei vari cassonetti che sono stati messi sul territorio. Vi invito a pubblicizzare queste iniziative, perché altrimenti non se ne esce. Altra cosa, io, novembre, 14 novembre 2012, ancora sotto infortunio, presento, una interrogazione a risposta scritta a cui ancora non ho ricevuto risposta. Penso che allora quell'interrogazione fu destinata al sindaco perché in quel momento non avevamo un assessore all'ambiente. Allora non lo chiedo all'assessore, lo chiedo al sindaco, c'è un atto scritto, protocollato. Che gli uffici quindi dovrebbero avere, mi auguro perché poi ho visto che negli ultimi mesi gli atti spariscono in maniera, in maniera quantomeno sospetta. Qui l'interrogazione è stata depositata, quindi vi invito per l'ennesima volta, l'ennesima volta ci cioè parliamo di almeno 5-6 volte che ormai ne riparliamo in Consiglio: a darmi una risposta. In quell'interrogazione venivano messi in evidenza tutti gli aspetti legati alle inottemperanze, alle omissioni da parte della ditta igiene urbana. Si chiedevano spiegazioni e non è una questione di curiosità personale del consigliere Capraro, perché ci abbiamo perso tempo, ci abbiamo perso tempo con i cittadini, con i rappresentanti dei partiti del centro-sinistra, ci siamo andati a, a leggere tutti gli atti, le gare d'appalto, le convenzioni. Quindi io vi prego di avere quantomeno rispetto non solo per i consiglieri dell'opposizione ma anche per i cittadini che ci lavorano e che ci si dedicano e di dare di conseguenza una risposta. Grazie. Grazie, grazie. al consigliere Capraro. E Marcucci ne ha facoltà. Quella all'assistente, grazie. Dunque. Io volevo mh, dare alcune delle citazioni per quanto riguarda questo tavolo tecnico che andremo a fare, poiché già l'abbiamo fatto insieme all'assessore, al sindaco, alla ditta e alle maestranze. L'impostazione che ha l'amministrazione e questa maggioranza, come già è stato dimostrato nella precedente, nel precede, nella precedente riunione che è stata fatta, è stata quella di, giustamente, togliere questa società poiché è inottemperante a quanto scritto sul contratto. Le inottemperanze che io e l'assessore abbiamo rilevato erano molteplici per la scissione del contratto. La prima, soprattutto, era quella del mancato pagamento, pagamento dello stipendio ai dipendenti e quella è una delle cause che potrebbero rescindere il contratto. Altre, altre cause le avevamo già esposte, oggi siamo fermi su quella posizione, ci dovranno portare delle spiegazioni eh, più che chiare per quanto riguarda il loro comportamento, ma questa maggioranza e questa amministrazione è ferma su quella posizione là, cioè o viene fatto il servizio come è stato affidato e come giustamente detto da più consiglieri, è stata vinta questa gara d'appalto con quel progetto oppure la società deve essere sostituita grazie grazie al consigliere Marcucci in chiusura al consigliere Iacoangeli ha facoltà oh, io però volevo fare una domanda alla segretaria ma vedo che non c'è comunque ringrazio l'intervento del consigliere Marcucci preciso e puntuale questi credo che siano i principi di questa amministrazione Volevo chiedere, prima l'assessore mi ha risposto in maniera, eh, io avevo chiesto, se c'erano degli atti di citazione, lei mi ha risposto, no ci sono atti stragiudiziali. quindi volevo sapere la differenza, se era possibile sapere qual è la differenza tra le due cose. Un, un minimo di spiegazione da parte della segretaria se c'è, oppure non so se... No, il vice no, un atto stragiudiziale significa che non, non pende un procedimento, non pende un procedimento vero e proprio, è un atto stragiudiziale e non, non c'è nessun procedimento pendente, esatto, nel caso invece di un atto giudiziario da quel momento comincia a pendere un procedimento vero e proprio c'è un atto stragiudiziale che è un'altra cosa riguardo invece ehm, volevo rispondere un attimo al consigliere Capraro dicendo che eh, c'è una procedura da seguire per venire fuori da un contratto c'è una vera e propria procedura bisogna innanzitutto diffidare con la società, con una serie di lettere, con una serie, con una serie di missive, poi la società viene messa in mora e poi successivamente si può agire, si fanno delle diffide prima, non c'è, è, è, è una procedura standard, non, non è che uno è, è logico che io faccio rilevare tutte le mancanze che ci sono per poi arrivare ad un fine, per poi arrivare a una diffida e poi di conseguenza a un atto giudiziario vero e proprio. Grazie. Grazie. Consigliere Iaco Angeli, sì. eh, eh, che era assente, volevo sapere, ma ha risposto penso l'avvocato, la, la, la, il nostro vice sindaco avevo chiesto qual era la differenza tra atto giudizia, eh, giudiziale e atto di citazione. Eh, eh, eh, eh, eh, e in che cosa consiste questo atto stragiudiziale? Questo vogliamo sapere. Che è arrivato? È arrivato? Allora. Come vi stava dicendo l'assessore Cantore, un atto stragiudiziale non presuppone che ci sia una citazione, però è l'atto preliminare, perché il nostro contratto, l'articolo 27, mi sembra che qualcuno ha dietro il contratto con l'igiene urbana, prevede proprio questa procedura prima di arrivare davanti a, al giudice competente. Ovviamente c'è cioè, un atto è un atto che l'Igiene Urbana ha fatto che è preliminare ad una citazione in giudizio ovvero se da, da fronte di questa richiesta che ci fa noi non rispondiamo come loro vogliono ovviamente ci sono dei presupposti, l'atto è abbastanza corposo cita dei nostri inadempimenti fondamentalmente rispetto a dei pagamenti e quindi dobbiamo verificare se ci sono effettivamente questi inadempimenti se non ci sono contestarli, dopodiché se loro non riterranno esaustiva diciamo, la nostra risposta procederanno per le vie giudiziarie, si rivolgeranno al giudice competente c'è cioè, un atto, non c'è un atto di citazione in giudizio però c'è un atto di richiesta di soldi per essere chiari cioè ci vengono richieste delle somme di denaro a fronte di servizi che loro sostengono di aver prestato che noi invece non abbiamo remunerato secondo loro poi c'è da fare tutto il ragionamento su questo argomento che non mi basterebbe forse Ma... <ride> grazie al segretario comunale il consigliere Marcucci ha chiesto brevemente di sì, grazie, Presidente. intervenire mm, volevo solo precisare nell'ultimo tavolo che abbiamo fatto la contestazione forte che c'è stata da parte della ditta era su 3 milioni di euro che riguardavano la differenziata che loro sostenevano di aver fatto con il nostro benestare chiaramente noi abbiamo dimostrato con l'assessore e il sindaco che c'erano più lettere di dirigenti che chiedevano a quale titolo avessero iniziato senza un nostro permesso a fare la differenziata e quindi non riconoscevamo questo debito Perciò tutto verteva e quindi anche questo, questo procedimento verte su quella cosa là. Per quanto riguarda la pulizia della spiaggia, caro vicino Abate, eh, adesso è stata comunicata alla società che provvederemo anche per quello, quello inadempimento ad elevare una multa come previsto dal contratto che ha stipulato con noi, per l'inadempienza al contratto per la pulizia della spiaggia. Grazie. Grazie al Consigliere Marcucci, se non ci sono altri interventi io una, vorrei spendere una parola sull'argomento e um, così pregare il nostro Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente, visto che poi questi atti che arrivano così eh, stragiudiziali ma comunque hanno fatto una richiesta di denaro e se non dovuto forse c'è qualche anomalia di disporre e mettere in campo tutte le armi anche con la risoluzione forse del contratto perché comunque se oggi dopo diversi anni non siamo arrivati alla differenziata nella percentuale giusta forse è colpa loro e del loro metodo che hanno utilizzato. Perciò di mettere in campo tutte le armi per difendere l'amministrazione e i cittadini. Allora, dichiaro chiuso il punto discussioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze. Passiamo al punto numero 4, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che è modifica articolo 25 del Regolamento di Corpo di Polizia Locale, distintivi di grado. Allora, L'eccezione, eccezione. L'eccezione non registrata, prego. Prego. andiamo avanti con l'ordine, del giorno. Allora, eh, consiglieri, allora, questa è una modifica al regolamento di eh, Corpo di Polizia Locale, in pratica per quanto riguarda, quanto riguarda e operatori agenti C2 che nel vecchio regolamento non avevano nessun grado e operatori agenti C2 che nella modifica di questo regolamento hanno un, eh, diventa agente scelto, baffo di colore oro, a differenza dell'operatore agente C1 che rimane, senza nessun, che rimane con nessun grado. Allora è solo per differenziare queste due cose, viene modificato solo questo, questo punto del, del regolamento che è del profilo professionale per l'amministrazione non comporta nessun aumento di spese o comunque a livello economico se ci sono interventi, il consigliere Ludovici ha facoltà sì, noi siamo favorevoli a questa delibera perché tanto facciamo diciamo, così gli auguri perché si è un po' ristrutturato tutto l'ufficio di polizia municipale, hanno dato l'incarico vicecomandante, hanno un po' ristrutturato quello che erano gli incarichi degli agenti, dei graduati e quant'altro. E quindi ringraziamo il comandante e siamo favorevoli affinché vengano dati questi diciamo così piccoli grado, un piccolo contributo agli agenti scelti, grazie grazie al consigliere Ledovici. Eh, se non ci sono altri interventi comunque anche penso da parte di tutta l'amministrazione un augurio alla nomina del vicecomandante Luciano De Paolis perciò eh, una, un augurio di buon lavoro eh, se non ci sono altri interventi mettiamo a votazione scrutatori, consigliere Quartuccio Quartuccio non c'è è non sostituito dal consigliere Marcucci mettiamo a votazione la delibera numero 8 datata 2013, avente in oggetto modifica articolo 25 del regolamento di corpo di polizia locale distintivi di grado chi è favorevole? Curatori. Unanime, la votazione è unanime, per l'immediata eseguibilità dell'atto, come sopra, eseguibilità, come sopra, assenti, quartuccio e fanco. L'atto è approvato. Proposta numero 5, Centro Anziani Nuova Florida, presa d'atto missioni componenti del comitato di gestione, sostituzioni dei membri dimissionari. Allora, nel Centro Anziani Nuova Florida c'è da ratificare la surroga dei nuovi membri all'interno del comitato di gestione del centro anziani. Sociale Anziani di Nuova Florida nelle persone dei signori Moccia Rosalba e Fabiani Callo in sostituzione degli eletti signori Riso Pasquale e Polidori Maurizio che hanno presentato dimissioni volontarie l'atto è la proposta numero 1 del 24 5 2013 allora prima andare in votazione chi vuole intervenire il consigliere Montesi ne ha facoltà Grazie Presidente. No, riferimento all'interrogazione che ho fatto eh, durante diciamo, l'orario delle interrogazioni, eh, c'è una cosa abbastanza critica. Ci sono denunce fatte dai dimissionari presso i Carabinieri d'Erdea per minacce, per tentativi di aggressione. Cioè noi andiamo a fare il rinnovo della, com della commissione, delle dimissioni e quant'altro, non teniamo conto di queste cose cioè in chiarimento andava fatto prima da fare il nuovo de... della commissione penso cioè uno qui si rimette, si rimette per aggressione eh, presso il centro per diversi tentativi di aggressione e noi facciamo E io è eh, guarda c'è la firma della signora l'ha letto lei Boccia Rosalba residente in via San Marino Collati Rinaldo residente in via Ladina, eh, Sguoia Spoglia Angelina Assunta Emilia cioè, noi, noi ci sostituiamo al Tribunale Pellelli andranno in via giudiziaria no, non è il Tribunale eh, calido, questo non è che noi possiamo fare salvo un senso pure no, no, sì. però cioè, noi dobbiamo fare eh, consigliere consigliere scusi poi possiamo decidere di fare quello che uno vuole però su una dimissione alla presidenza al sindaco all'ufficio preposto sono arrivate le dimissioni volontarie dei membri Sì, è volontaria e c'è da si presiede non consigliere no, no, non so volontari, c'è stata una motivazione un po' sono, sono dimissionari. Dimissionari questi eh quello che ha lei mi sembra missionari fate come volete no però eh, consigliere se mi vale, le dimissioni. io penso che il chiarimento va fatto prima del rinnovo sì. Prima di rinnovare la Commissione, va preso un chiarimento, va nominata la Commissione, la Commissione esistente che c'è per quanto riguarda i centri anziani e va valutato. Cioè sarà un dirigente che fa da... Volontà, volontà del, del Consiglio, fate quello. Ah, io pre Quindi preciso che una proposta. un chiarimento venga fatto, per fare qualsiasi momento. Grazie. Consigliere Diacuange di a facoltà. Grazie, Grazie Presidente. Proprio alla luce di quello che è successo e, e proprio in riconoscenza di tutti coloro che hanno lavorato precedentemente anche nel centro anziani, eh, Pasquale Riso e gli altri, io direi, volevo fare una proposta, Presidente, se era possibile invitare tutti i membri della del, del centro anziani attraverso una commissione nostra consigliare, quella preposta, con il dirigente e vedere se si può trovare una mediazione per ricucire un attimino questi rapporti che si sono logorati magari per, per piccole cose che poi penso che siano superabili eh, Pasquale, perché eh, voi fate parte del centro anziani, quindi siete persone che state lì e, e che passate il tempo in quel centro, quindi se possiamo essere di raccordo noi con l'amministrazione per far sì che si possa arrivare poi a una soluzione nel migliore dei modi, penso che sia per tutti quanti la migliore e, e sicuramente l'amministrazione ci farebbe una bella figura. Eh, grazie Presidente, se prendo in considerazione questa, questa proposta... Eh, Grazie al Consigliere Diacolangeli il Consigliere Iotti ne ha facoltà Grazie Presidente e buonasera a tutti quanti in effetti sì, mi associo anch'io a quanto detto dai colleghi consiglieri in quanto in questa delibera in questa proposta di delibera eh, si fa riferimento a quanto protocollato dal signor Pasquale Riso e dal signor Polidori Maurizio andando a leggere eh, il, il testo di quello che è stato riscontrato all'interno del centro anziani in effetti credo che sia doveroso da parte nostra in qualità di organo di, di garanzia e di controllo e di vigilanza di andare a verificare se eh, ci sono appunto, eh, gli estremi per, eh, per prendere dei provvedimenti anche nei confronti di chi ha a, eh, aggredito queste persone per cui io credo che sia doveroso da parte nostra intanto convocare la commissione la Commissione competente, quindi in questo caso la Commissione Servizi Sociali e Ambiente, e fare una verifica più eh, appurata rispetto a quanto, a quanto affermato per iscritto dai due dimissionari. Quindi questo, questo è il mio invito prima di procedere all'approvazione di questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Iotti, consigliere Ludovici ne ha facoltà. Sì, io credo che bisogna che il Comune, oltre a, a, a verificare quello, in quanto quello che è accaduto, bisogna pure che il, che il Comune attraverso i servizi sociali intraprenda delle, diciamo così, delle diciamo, operazioni, delle cose, dei programmi per questi anziani, delle cose che dovrebbero fare gli anziani. Già il fatto che discutano è un bene, perché comunque è gente che si muove, reagisce e litigano, vuol dire che un po' di sangue ce l'hanno ancora però quali progetti ha il comune per i centri anziani quale, quale cose eh, opera eh, cioè noi dobbiamo usarli i, i, gli anziani anche attraverso le scuole per, cioè, ci sono tante, tante, tante esperienze che non vanno buttate così e quindi io invito qui eh, il presidente della commissione servizi sociali, i componenti l'assessore a far sì che si faccia qualcosa vera per questi anziani dove possono svolgere delle cose non, non lo so però ci sono dei progetti che tutti i comuni fanno. Noi siamo buoni soltanto con le azioni da anziani a inserirsi, diciamo così, tante volte pure a gamba tesa come amministrazione, ma invece vanno, fatte, vanno, vanno diciamo così, ehm, integrati in più di quello che loro possono fare eh, dentro a quel centro anziani, quindi vanno coinvolti con l'amministrazione, vanno coinvolti con, con, con il paese. Vanno Diciamo così, ehm, bisogna usufruire di, diciamo, di queste risorse. Grazie. Grazie, fa la, fa la grazie al Consigliere Rodovici, il Consigliere Abbate a Facoltà. Grazie Presidente. Ma no, fermo restando che non possiamo sostituirci sicuramente all'autorità giudiziaria, ci sono delle denunce e quindi avranno il suo corso come diceva prima il Presidente. Però eh, sicuramente la proposta di Iaco Angeli è una proposta che merita accoglimento perché intanto non è carino sentire che al centro anziani degli anziani arrivino comunque a, a non sentirsi tranquilli, questo è quello che io leggo nella, nella denuncia che ci è pervenuta, che non, non, non arrivano a sentirsi tranquilli dentro il centro anziani stesso che comunque dovrebbe il comune avere la supervisione su come va. È stato comunque invitato, inviato anche a, a noi, al sindaco, all'amministrazione, adesso, ripeto, non dobbiamo sostituirci all'autorità giudiziaria, ma c'è uno scontento. Siccome io ricordo che questo centro anziani comunque in anni, anni passati ha funzionato abbastanza bene, io adesso non so come va, è da poco che è stato nominato il, il nuovo presidente, il nuovo direttivo, mi dicono che va... Che vada abbastanza bene, però dico, credo che l'impegno di questo Consiglio Comunale, prima ancora che eh, ratifichi il, il cambio e la surroga de, delle persone che si sono dimesse, io credo che debba trovare tro, o provare in, eh, insieme alla Commissione, come proponeva Iago Angeli, al Dirigente e chi ne fa parte di, di, di quest'area, provare a, a farli riconciliare questi. Insomma, e stiamo parlando dei nostri anziani e non è carino che, che questa cosa si lasci scivolare così tanto più che, che insomma, la gestione del centro anziani è data a loro e quindi tutti dovrebbero partecipare con tranquillità alle attività dei centri anziani, grazie grazie al consigliere eh, Abbato il consigliere Giordani ne ha facoltà grazie Presidente no, gli anziani i quali sono i conservatori della nostra storia, credo che intanto rispetto agli anni precedenti dovrebbero ringraziare le amministrazioni al di là delle appartenenze politiche per le opere che gli sono state consegnate, perché fino a ieri questo territorio era privo di centri anziani. Non dobbiamo gareggiare a chi si alliscia più anziani qui dentro. Abbiamo tante altre cose da fare, quindi abbiamo dei centri anziani di lustro ormai, che ne dicano gli altri. E quindi gli anziani devono collaborare insieme agli amministratori per rendere più facile l'ambiente di governo del Paese e dare il loro contributo perché poi c'è l'anziano che si allisce al consigliere di destra c'è l'anziano che si allisce al consigliere di sinistra noi ci dobbiamo qui a dibattere su un problema che comunque l'amministrazione già tanto ha fatto per gli anziani io ne so qualcosa quindi l'appello che faccio ai conservatori della nostra storia, ai nostri nonni, ai nostri genitori di aiutare l'amministrazione togliere le ruggini affinché diano anche loro un senso al centro anziani, perché è un centro di comunità dove gli anziani si ritrovano e giocano a carte e aiutano i nipoti grazie grazie al consigliere Giordani io ricordo solo al, al consiglio comunale che noi per regolamento del, dei centri anziani dobbiamo su dimissioni nel primo consiglio utile surrogare i membri perciò se i consiglieri vogliono fare qualcosa di differente la proposta preparate una, una mozione la diamo è una proposta perché il Consiglio deve essere consigliere ne nella facoltà scusa Presidente, mi sembra che sia un evento straordinario questo non so semplici dimissioni perché un tizio vuole uscire ha problemi o viene a mancare. penso che se facciamo il Consiglio la prossima settimana ci portiamo il problema e troviamo un attimo una soluzione come è stato dettato penso, grazie consigliere Marcucci ne ha facoltà, preparate una mozione grazie presidente Beh, io eh, non credo che questo sia un motivo giusto per surrogare le persone perché altrimenti chiunque si potrebbe arrogare il diritto di minacciare no. o omerare a qualcuno per fargli dare le dimissioni ed essere lui surrogato a parte che trovo incredibile che qualcuno abbia minacciato Pasquale perché con quel fisico che c'è insomma io, io non me la sentirei ma se questa è l'aria se questa è l'aria io credo che sarebbe bene pensare a un'altra soluzione perché altrimenti con la prepotenza ognuno potrebbe arrogarsi il diritto di poter fare il prepotente per poi essere surrogato al posto dell'altro, è chiaro no? Grazie Grazie al consigliere Marcucci no, per preparare una mozione mettiamo per l'azione ma per il rinvio per il una mozione che chiede il rinvio del punto allora, facciamola ufficiale io chiedo rinvio del punto Prega commissione logicamente. Ma non serve per scritto Mauro, mettiamo a votazione per il del punto. se vede grazie. I sottoscritti consiglieri comunali con la presente chiedono di accertare quanto riportato nella nota protocollo 18903 e 20584 del 75 2013. E nel contempo chiedono il ritiro della proposta di liberazione numero 1 del 24 5 2013. Nello stesso tempo si chiede di un chiarimento con il direttivo del centro, con la commissione proposta e con il dirigente per cercare di trovare una giusta soluzione al problema di qui sopra. Allora, mettiamo scrutatori, è rientrato il consigliere Quartuccio, perciò sostituisce, risostituisce il consigliere Marcucci come scrutatore. Allora, la mozione presentata dal consigliere Iaco Angeli più altri, più altri poi firmeranno chi è favorevole all'approvazione della mozione quelli che siamo rimasti 10 favorevoli chi è contrario un contrario Giordani chi ha astenuto nessuno ha astenuto assente acquarelli di fiori e volante allora l'atto viene ritirato come richiesto dalla mozione Ah, Giordani e la Capraro eh. Passiamo al punto numero 6 che viene ritirato che è la decadenza delle sostituzioni membri di Commissione Statuto che da regolamento va avviata la procedura di decadenza perciò il punto viene liberato dall'ufficio di presidenza andiamo al punto numero 7 approvazione del regolamento sugli impianti sportivi perché deve avviare l'avvio del procedimento l'ufficio deve avviare eh, okay. Così è il regolamento ah. Allora chi è il proponente qua? Allora sì Il presidente della commissione il consigliere Iotti se vuole illustrare la sì. delibera Grazie presidente, di nuovo buonasera a tutti i cittadini e colleghi consiglieri e assessori, stampa, sindaco. Io intanto volevo eh, ringraziare tutti i membri della commissione che hanno partecipato alla stesura di questo regolamento, oltre al dirigente all'ufficio sport, dirigente del servizio sport avvocato Cucuzza e li ringrazio perché hanno collaborato in maniera fattiva ringrazio anche la minoranza in questo caso rappresentata dal consigliere Ludovici capogruppo del PD che ha collaborato appunto alla stesura di questo regolamento portando delle, delle proposte degli emendamenti che secondo me lo hanno, lo hanno arricchito e lo hanno reso ancora più eh, importante e eh, e comunque mh, questo regolamento io intanto volevo dire che è un regolamento ispirato comunque all'eguaglianza di tutti i diritti dei cittadini e di partecipare alla vita sportiva all'imparzialità alla regolarità del servizio alle, alla partecipazione e all'efficienza ed efficacia degli impianti sportivi ciò che è stato introdotto ora rispetto a quella che era eh, la prassi e la consuetudine perché comunque non avevamo oh, un regolamento precedentemente e quindi comunque ehm, si andava, eh, andiamo a disciplinare una materia che non era regolamentata noi abbiamo introdotto, proprio per garantire la fruibilità dei campi sportivi la possibilità di cederli in concessione fino a un massimo di, di 5 anni questo permette alle società sportive ed è confermato anche all'articolo eh, 31 del regolamento permette alle società sportive la possibilità di poter eh, investire direttamente di poter eh, effettuare degli interventi diretti sugli impianti sportivi ovviamente eh, a patto che siano comunque eh, Ehm, approvati dall'amministrazione comunale e eh, l'investimento verrebbe scomputato dal canone d'affitto quindi diamo la possibilità di avere una concessione anche per 5 anni e invece di pagare il canone d'affitto poter investire e fare degli interventi diretti si è data la possibilità alle associazioni locali di avere comunque del, delle corsie preferenziali perché riteniamo che le associazioni locali debbano avere eh, degli spazi idoni e debbano essere favorite in quanto lo sport è aggregazione e, ehm, e comunque è una cosa importante per, per tutti i cittadini quindi eh, altre, altre novità di fatto non ce ne sono perché comunque abbiamo messo delle regole certe anche per la consegna delle domande le, le domande dovranno essere consegnate entro il 15 aprile di ogni anno e perfezionate entro il 20 maggio di ogni anno dando la possibilità alle società sportive di poter fare nei tempi dovuti la richiesta di iscrizione ai vari campionati Altre novità appunto non, non ce ne sono perché comunque è disciplinato quanto, quanto è stato eh, riportato già nelle varie, nelle varie commissioni, quindi io ci tengo a ringraziare ancora una volta i membri delle della commissione che hanno eh, collaborato in maniera fattiva alla redazione di questo regolamento. Grazie. Grazie al consigliere De Iotti. Sì, il sindaco ne ha scusa, facoltà. Scusa. Buonasera a tutti. Solo una domanda di carattere tecnico. Tu hai detto che ehm, quelle società possono scontare nei 5 anni quello che hanno investito. Occhio e croce, avete fatto vi un, eh, un, siete fatti un'idea di quanto una società può investire per sistemare i campi sportivi o una struttura sportiva? e se ce la fa rientrare poi in quei 5 anni o è limitato cioè se pagano 1000 euro d'affitto di canone l'anno alla fine sono 5000 euro vuol dire che l'investimento è quasi zero vuol dire che ci sono campi che resteranno fermi perché l'investimento è molto più alto o c'è una possibilità ulteriore cioè noi abbiamo la problematica fondamentale che è quella del campo sportivo Nuova Florida va bene? dove c'è un progetto fatto dal comune per la messa a norma che è all'incirca sui 200 mila euro 180, 200, voto per pieno scusi? sì eh, voto per pieno se deve, se deve rientrare di questa operazione vuol dire che quel campo sportivo non avendo noi le risorse non lo metteremo mai a posto cioè o si crea un addendum a questo regolamento per permettere eventualmente a degli sponsor privati a dei project financing ma Qualcosa che sia a brevissimo termine, perché noi abbiamo un'intera area del nostro territorio, i tre quarti, che non ha nessuna forma di copertura dal punto di vista sportivo. Quindi se, se c'è un addendum da fare, facciamolo oggi per non tornare la prossima volta. O eventualmente, laddove si verifichi che nella programmazione del, del Consiglio Comunale ci sia la possibilità di fare dei project financing ed altro, coloro che hanno investito e che devono scontare quell'affitto prolunghino poi no? in seguito eh, non dico la gestione ma perlomeno l'utilizzo in parte di quel campo oppure chi subentrerà nell'operazione dal punto di vista privatistico che vada a migliorare e vada a investire quei soldi possa eh, farlo rientrare in qualche modo perché se no così non, non ne usciamo fuori secondo me eh. Cioè, eh, eh, Dico ampliamolo, non limitiamoci, ampliamo il discorso per risolvere il problema, se è stato fatto, se me lo dite per favore, mi fate dove. Grazie. Yeah. Grazie. Il evidentemente per risposta. evidentemente ho, ho omesso io di, di aggiungere queste, queste cose in quanto eh, fotografavo la situazione attuale dove, la dove eh, i campi vengono dati in concessione annuale. Quindi nel regolamento eh, in maniera molto ampia è prevista anche la, la possibilità di eh, cedere a terzi gli impianti sportivi attraverso una specifica convenzione quindi tutto ciò che il sindaco riportava e eh, il ringrazio per averlo eh, sottolineato è previsto in questo regolamento eh, nel capo secondo sulla gestione degli impianti sportivi